Let's go. Grazie a tutti i telespettatori per questo nuovo appuntamento di buongiorno dottore. Dunque con l'ausilio del Reggio andiamo subito a vedere i numeri di telefono per voi telespettatori da casa che fate la parte principale di questa trasmissione attraverso le vostre domande all'ospite in studio. Ecco i numeri per interagire con noi 011 06 00774 numero per le chiamate 348 80 40 254 invece fa riferimento sms e Whatsapp abbastanza evidenti le due modalità, una vi consente di parlare direttamente attraverso il telefono con l'ospite l'altra attraverso una domanda di testo che potete porre con il vostro telefonino al 348 80 40 254 appunto, eh, potete formulare la vostra domanda che sarà poi commentata qua in studio. Allora in studio con noi il dottor Alberto Carpegna, buongiorno dottore. Buongiorno a tutti e buona giornata medico dentista odontoiatra eh, è più semplice probabilmente la dicitura dunque eh, con lei dottor Carpegna avevamo già iniziato a imbastire un discorso sull'implantologia poi le tante chiamate ci hanno un pochettino eh, rallentato in questo comunque eh, allora continuiamo a parlare di implantologia eh, nella fattispecie in questo momento specifico volevo parlare del, delle paure che magari Sorgono nei pazienti che insomma, devono affrontare un'implantologia, un magari sono invasi da, da mille dubbi. Esattamente, eh, essenzialmente i pazienti che vengono a contatto con noi ci riferiscono tre essenziali tipi di paure. La prima è il dolore, quindi pensano che inserire un impianto sia un'operazione molto invasiva che produce dei postumi, cioè nei, nei giorni successivi all'intervento ci siano grossi problemi. Uh, questo non è assolutamente vero, teniamo conto che mediamente per inserire un impianto in un osso sano ci si mette dai 7 ai 10 minuti, quindi molto meno che un'otturazione, molto meno che una devitalizzazione, molto meno che una pulizia dei denti l'intervento viene fatto con anestesia quindi durante l'intervento non si sente assolutamente niente e nei giorni successivi vengono prescritti dei farmaci che sono in grado di coprire interamente tutte quelle che potrebbero essere i fastidi e le criticità del post intervento. Solo in alcuni casi quando si fanno grossi interventi e grossi innesti di osso si può avere un po' di gonfiore che è comunque assolutamente controllabile con i farmaci che, che diamo. Il secondo grosso Punto critico che ci riferiscono i nostri pazienti e l'eventuale mancanza d'osso. Qui dobbiamo aprire una parentesi molto molto molto grande perché eh, è un tema eh, abbastanza delicato, nel senso che eh, spesso ci vengono raccontate dai nostri pazienti che sulla base di semplici esami radiografici non tridimensionali eh, a questi pazienti viene negata la possibilità di poter mettere degli impianti. Ora, eh, questo è un problema molto grosso perché una lastra bidimensionale, come può essere la classica panoramica dentale o le piccole lastrine che si fanno in bocca, non è assolutamente in grado di darci delle informazioni accurate per quanto riguarda le dimensioni e la quantità di osso. Quindi molti a coloro ai quali è stata preclusa la possibilità di mettere impianti, in realtà non sono stati sottoposti alle indagini radiografiche sufficienti e necessarie per poter stabilire con esattezza la possibilità o meno di farle, perché per l'implantologia dentale è necessario fare un un'attacca. L'attacca è un'apparecchiatura discretamente grossa, discretamente costosa, di cui non dispongono ovviamente tutti gli studi, ma è l'unico esame che ci permette di stabilire con certezza la possibilità o meno di mettere degli impianti. Detto ciò, anche nei casi abbastanza rari in cui non ci sia osso, le moderne tecniche chirurgiche riescono tranquillamente a poter far ricrescere e ricostruire l'osso laddove non, non ci sia. L'ultimo punto uh, che ci riferisco, l'ultima criticità, l'ultimo problema che ci riferiscono i nostri pazienti è la possibilità di avere delle infezioni o del fatto che l'impianto possa non attecchire all'osso. Um, anche questo è, è, è, una, è una criticità uh, molto sentita dai nostri pazienti, ma possiamo tranquillamente rassicurarli, nel senso che la letteratura internazionale, cioè gli studi che sono stati fatti nel corso degli ultimi 25 anni per gli impianti, dimostrano percentuali di successo superiori al 96 o al 97%, che sono percentuali in medicina stratosferiche, ci sono pochissimi interventi chirurgici che raggiungono tale livello di successo e per cui siamo in grado di garantire per la stragrande maggioranza dei nostri pazienti l'assoluta riuscita dell'intervento dell e quindi in alcuni casi può succedere, ma sono relativamente pochi e anche in quei pochi si può tranquillamente andare poi a riposizionare l'impianto nella stessa zona, aspettando giusto il tempo di guarigione della zona, quindi una quarantina, cinquantina di giorni. Ecco. Mi chiedevo, eh, quando parlava di TAC, e eh, la panoramica dentale? Quella n no, n no la panoramica grossa. dentale è la classica ortopantomografia, cioè quella mm. foto di tutta la faccia in cui si vedono tutti i denti, ma è una lastra bidimensionale, quindi ci okay. fornisce indicazioni per quanto riguarda l'altezza dell'osso, ma non lo spessore, che è una delle due condizioni essenziali per poter andare a posizionare un impianto. Allora, intanto, questa abbiamo è questa è una panoramica. Allora, eh, abbiamo telefonato, se non vado errato, allora sentiamo chi è con noi. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, come si chiama? A Torino. Sì, faccia la domanda. Allora, io sono stato da un dentista eh, sul canale dove ho curato dell'utilizzato il molare. Eh, una volta effettuata eh, la la ricostruzione la chiusura del canale non appare quella parte bianca c'è una parte bianca in fondo al canale poi una parte scura poi di nuovo una parte bianca volevo capire se il lavoro è stato fatto bene o male allora lei sta sicuramente parlando di una devitalizzazione quindi sì. del fatto di aver tolto il, il nervo all'interno della radice di un dente a causa di una carie, a causa di un dolore a causa di qualsiasi tipo di fastidio um, per poter dare una risposta senza avere una lastra sarebbe veramente poco professionale e poco utile nel senso che L'unico metodo per poter valutare correttamente eh, la bontà, cioè la, la, la, la, la, il successo di un trattamento endontico è poter vedere fisicamente una lastra, senza la quale è, è pressoché impossibile poter stabilire con esattezza la correttezza del trattamento che le hanno, le hanno effettuato. Ah, la lastra dovrei farla vedere a lei. Sì, occorrerebbe vederla per poter valutare. Diciamo che senza quello, quello che può valutare lei è se il dente le faccia ancora male, quindi se il dente sia ancora sensibile al caldo e al freddo o se dia fastidio durante la masticazione. Questo, tra virgolette, è quello che può valutare lei senza gli strumenti, eh, ovviamente, professionali che abbiamo noi per incominciare a valutare l'eventuale bontà del trattamento. Anche l'eventuale presenza di una fistola, cioè una pallina gialla sull'esterno della gengiva che è il punto di fuoriuscita dell'infezione, la presenza di quella pustolina gialla in corrispondenza delle radici del dente è un sinonimo di non corretto trattamento e quindi di un'ulteriore necessità di trattare meglio quel dente. No, io eh, chiedo scusa dottore, la lastra l'ho fatta, dalla seconda lastra abbiamo eh, visto questa roba qua. E però occorrebbe proprio vederla ma magari una... ci può mandare un Whatsapp esatto. è perché... in grado di ah, mandarci okay. una, una lastrina. Eh, però una risposta a quando la Io se gli mando un Whatsapp con la foto, mandi un Whatsapp con la foto, vediamo più o meno. Poi <ride> non so cosa il dottore riesca a valutare dal, dal, dallo schermo di un televisore. Facciamo però, il possibile. Vediamo un pochettino. Eh, ah, anzi, ok, io amico. domani devo andare dal dentista. Cosa gli posso dire di questo problema? Ma lei ha male a questo dente? Io ho male al dente a fianco che devo fare domani. Ok. Perché ne dovevo fare due. Uno l'ho fatto e l'altro è da fare. Ok, allora il fastidio in zona può essere sicuramente ancora provocato dal dente da trattare. Eh, sicuramente sì. domani... No, fa... no, per questo, eh, questa anomalia cosa devo dichiarare al dottore? Dalla sua spiegazione non è che sono riuscito a capire molto... Sono cose ah, abbastanza tecniche che vanno viste nello specifico. Eh, il, il filtro del, de, di quello che mi ha spiegato non è sufficiente per me per poter capire esattamente eh, no. com'è la situazione. Se riesce a mandarci una, una lastra saremo assolutamente disponibili già oggi se riusciamo a darle una risposta in diretta. Ok, grazie. Prego. Quindi ho capito bene, cioè mi pare che sia stata fatta una cura canalare e bisogna capire se, se è stato pulito, insomma, il canale. Esattamente. E, e quindi, ecco, un, un dente come nel caso della, a fianco può comunque creare una sorta di, di, di dolore o di fastidio che, insomma, si irradia per, un, per la gengiva? Assolutamente, ci sono casi in cui il dente di un'arcata provoca un dolore sull'arcata opposta. Quindi dolori mandibolari dovuti a denti presenti nella mandibola, spesso, spesso succede che possono dare problemi addirittura sull'arcata superiore. Quindi eh, per questo eh, non si possono fare diagnosi telefoniche, non si possono fare diagnosi su internet, non si possono fare diagnosi su Facebook, eh, perché non sarebbero attendibili. E lo scopo del medico, la prima cosa che deve fare è fare una diagnosi corretta, perché dalla diagnosi, se la diagnosi non è corretta, tutto il piano di trattamento che ne consegue non è corretto e quindi bisogna accertarsi come nel caso degli impianti di avere a disposizione tutti gli esami che servono e in questo caso quindi l'attacco tridimensionale per poter valutare appunto la possibilità di mettere degli impianti o l'eventuale necessità di fare degli innesti ossei oltretutto rispetto a una decina di anni fa ormai è possibile inserire impianti in zone della bocca che prima non erano utilizzate che spesso non sono soggette a riassorbimento perché la maggior parte delle ossa facciali una volta che viene estratto il dente va in corso a un riassorbimento che il primo anno raggiunge circa il 60%. Quindi dopo un anno la zona in cui viene estratto l'osso si riduce di circa il 60%. Questo perché? Perché non è più presente il dente che trasmette all'osso i carichi funzionali e lo rende quindi vivo e sano. È come quando ci si mette il gesso Tolto il gesso, l'arto, braccio, gamba che sia, risulta più piccolo, perché l'osso e i muscoli non utilizzati si sono rimpiccioliti. Abbiamo una telefonata, sentiamo chi è con noi. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, come si chiama? Eh, sono sempre il signore di prima che aveva quel problema oh. di mandare oh. il WhatsApp. Oh, Ok. Eh, ho fatto il numero però mi appare sulla memoria avvocato Claudio M.A però adesso non so a chi arriverà il whatsapp è sicuro di <ride> 348 80 40, 254 credo che sì, mi, appare eh, mi dice la regia una che... memoria avvocato Claudio eh, M.A no. boh, non lo so eh, provi a mandarlo mi sembra su molto questo strano. numero che ho fatto che è davanti allo schermo Bah, provi, perché noi abbiamo la, la regia qui, che è, è, è lì che sta guardando i WhatsApp, ma non mi dice che non c'è nulla. Quindi okay. provi a mandarlo, vediamo se arriva qualcosa. Ok, grazie. Va bene. Allora, ringraziamo il nostro telespettatore. E bisogna anche capire chi, chi ci usurpa il, il, il numero, comunque. Allora, vediamo un pochettino... Eh, di proseguire eh, ricordiamolo ai numeri di telefono 011 06 00 774 numero per le chiamate mentre 348 80 42 54 fa riferimento a sms e whatsapp eh, che al momento non è arrivato, quindi vediamo. Allora, va bene. Senta, dottore, dicevamo, eh, allora, la panoramica, abbiamo detto bidimensionale, la TAC quindi è un qualcosa di più approfondito, immagino. È un esame tridimensionale che ci permette di rilevare con una precisione di 0,1 mm l'esatta quantità di osso presente in ogni singolo sito della bocca. Quello è l'unico esame che ci dà la certezza di avere tutte le informazioni necessarie prima di mettere gli impianti teniamo conto anche che questa paura di non avere osso è una delle cause che spingono maggiormente le persone a non mettere gli impianti eh, per tranquillizzare un pochettino le persone per fargli capire fisicamente che in realtà l'osso spesso c'è tenete conto che specialmente inferiormente l'osso del mento non sparisce mai. E quindi in questa posizione qua, che quella è quella importante per poter mettere delle protesi fisse, nella stragrande maggioranza dei casi l'osso è presente in quantità più che sufficienti. C'è una chiamata, vero? Sì, c'è una chiamata. E allora, andiamo a sentire chi è con noi. Pronto? Pronto, pronto. Sì, buongiorno, in diretta, come si chiama? Sono Franco Ranovara. Allora, Salve. Franco. buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo chiedere al dottore, io siccome ho una protesi mobile, ne ho 62 anni ecco solo la parte superiore però eh, non la part e non tutta solo uno spazio Ok. quindi potrei fare tranquillamente un impianto fisso eh, senza problemi di nessun genere bisogna non avere qualche patologia così tutto si può fare tranquillamente allora ci sono due uh, fattori da valutare il primo è la salute generale di un, di un paziente, tendenzialmente se un paziente è in grado di raggiungere lo studio e non è stato sottoposto negli ultimi sei mesi a interventi chirurgici importanti, specialmente sul cuore, o se non assume una classe di farmaci che sono i bifosfonati, tendenzialmente può essere operato senza grossissime problematiche. L'altro punto da valutare è l'eventuale presenza di osso. Il fatto che lei abbia i denti da un lato è positivo, perché laddove ci sono i denti tendenzialmente c'è l'osso, perché i denti sono collegati all'osso. Dall'altro lato il fatto che lei abbia una protesi mobile che causa di, di ulteriore riassorbimento osso, perché i movimenti della protesi sulla gengiva tendono a far riassorbire l'osso sottostante. Quindi sicuramente nelle zone in cui lei ha i denti, perché ha uno scheletrato, una protesi mobile, quindi con dei gancetti, presumo, lì sicuramente l'osso è presente in quantità più che sufficienti. Laddove le sono estrat stati estratti i denti e dove appoggia la protesi, bisogna valutare con apposite radiografie la, la, la quantità di osso che è presente per poter eh, darle una risposta precisa. Perché io prendo solo la cardiospirina, ecco. La cardiospirina tendenzialmente non è un problema... Eh, per quanto riguarda l'intervento chirurgico, che è un intervento tutto sommato molto agevole, nella stragrande maggior parte dei casi dura meno di un'ora, tendenzialmente i pazienti vengono da noi e ci riferiscono eh, che gli era stato raccontato interventi di 4-5 ore, tendenzialmente la ricostruzione eh, mediante impianti di un'arcata dura dai 45 minuti all'ora, non di più, eh, quindi anche per persone di una certa età, con certi tipi di problematiche, non è un intervento al quale non si possono sottoporre, perché è eh, abbastanza breve, diciamo. Ok, oh, grazie. Prego. Allora, siamo il nostro telespettatore. Tra, eh, dicevamo, la parte sotto, oh, quindi della mascella, eh, la parte sopra eh, l'impianto, eh, dov'è che è meno agevole? cioè eh, abbiamo detto non, non ci sono problemi qua non c'è poi una, una, un grosso riassorbimento dell'osso Allora non grosso riassorbimento da sopra invece? In, in, inferiormente nelle zone si chiamano infraraminari cioè tendenzialmente dalla rima labiale cioè dall'angolo della bocca di ogni okay. lato qua è sufficiente per mettere quattro impianti che sono quelli che ci consentono di posizionare una protesi fissa superiormente adesso magari dopo la chiamata andremo un attimino a spiegare meglio come la situazione allora, sentiamo chi è con noi. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, come si chiama? Eh, sono il signore che ha mandato whatsapp. Adesso non so se gli è arrivata la foto o no. Vediamo. perché, perché Volevo capire se no annullo questo numero. Allora, vediamo un pochettino. Forse è questa? Sì, può essere questa qui. Allora, dovrebbe essere arrivata. Vediamo un attimino se è questa se che vede poi sullo schermo tra poco. Tempo giusto di di posizionarla, eccoci qua. Vede il televisore? Sì. E lei? Sì, sì. Questa qua. Perfetto, ce l'abbiamo fatto Vede che è arrivato. Allora, no, allora. perché trovo stavolta avvocato. Va beh. Mm. Si vede che ho chiamato altre volte. Ah, eh, lei allora. probabilmente ha chiamato nel corso della nostra trasmissione sugli avvocati sì, e poi sì, ha sì, lasciato sì, sì, sì, in memoria sì, il numero. Uh, riferito all'avvocato, in realtà questo è, un, è il numero di rete 7 per cui insomma è il numero delle nostre dirette allora eh, abbiamo risolto il mistero questa invece è eh, la, la panoramica, la, la fotografia che, di cui ci parla sì, il nostro... una lastra del dente curato, quello a sinistra sì. allora Sì. Eh, la lastra mh, anticipiamo che non è delle migliori come vede nella radice anteriore dove vede quei due filini bianchi all'interno, lì sì. sembra tutto sommato che sia stata fatta abbastanza bene. Se guarda sulla radice dietro invece non è presente in alcun modo, tranne sì. un pezzettino sì. a metà, eh, quel, quel, quell'immagine bianca che in realtà è un materiale che serve per chiudere e per riempire sì. il buco eh, dal quale è stato tolto il nervo sì. e quindi sì. sulla radice dietro questo non sembra essere stato fatto, il che non vuol dire che non sarà ancora fatto, perché il dente è chiuso ancora in maniera provvisoria, quindi è possibile che abbia incominciato la devitalizzazione e la prossima seduta, se non ho capito bene domani, proceda magari a finire il, il canale del dente e poi a procedere con quello davanti. Ah, ho capito. No, appunto io volevo... Cosa devo dire al dottore, visto che io ho già pagato questa devitalizzazione di questo dente curato, Adesso devo fare l'altro a destra. Ma eh, sicuramente lei non deve dire molto, mi auguro che il collega sia in grado assolutamente di agire Abbi, per, per proprio conto. Come si dice, eh. già... ho capito, ho capito dottore, grazie mille allora. Ma ci mancherebbe, buongiorno. Allora abbiamo buongiorno. risolto il problema del nostro telespettatore, eh, quindi può essere il fatto che in un secondo momento insomma, venga poi curato in maniera assolutamente, deportiva. in moltissimi casi le sedute di devitalizzazione eh, consistono in più sedute perché per vari motivi tra i quali magari la fuoriuscita di pus dal, dall'interno della radice non consentono di riuscire a eh, pulire e, e asciugare correttamente il canale quindi questa fase di otturazione del, del, della radice spesso può avvenire in una seconda o addirittura terza seduta in alcuni casi. Quindi il, la, la situazione del, del signore di prima uh, può essere tranquillamente normale. Patto certo. che adesso la, la terapia su quella radice venga finita e non ci dovrebbero essere, ci dovrebbero essere altre criticità. Allora, dottor Carpegna c'è una fotografia che è arrivata al 348 8042 54. C'è anche una scritta, dottore, sono stato in cura. Eh, so, lo sono tuttora grande professionista. Avevo il terrore sedermi sulla poltrona, ora. Eh, e ora sono pentito a, a saperlo prima. Un caro saluto Roberto. Ci scrive. E quindi eh, è un po' quello che dicevamo, magari la, la gente arriva con il terrore di dover affrontare chissà quale tortura, poi in realtà. Ma la, la, la cosa che a noi eh, fa più impressione è che la gente si vergogna e si sente in colpa della propria situazione dentale che spesso in realtà non è dovuta solo a incuria da parte loro ma al fatto che non sono stati informati correttamente della loro situazione e di come potevano prendersene cura meglio. Questo è una cosa che ci, ci tocca molto perché eh, notiamo veramente che le persone sono in difficoltà anche solo a mostrare la bocca a noi non solo ai loro cari o, o giornalmente durante, durante, durante la vita quotidiana. Allora dottor Carpegni abbiamo un messaggio e poi mi pare che ci sia anche una telefonata quindi è giusto il tempo di chiudere questa, uh, questa, questo messaggio. Buongiorno, volevo sapere se è sempre indispensabile togliere il dente e fare l'impianto quando il dentista te lo consiglia, grazie. Eh, Piccolo Alessandra, la domanda di fondo era sono sempre irrecuperabili i denti con problemi? Questa è una domanda trabocchetto, nel senso che eh, tendenzialmente quando uno si affida a uno specialista tendenzialmente prende per buono quello che gli viene detto. Eh, se il medico specialista ritiene dopo aver, dopo aver fatto una serie di esami perché certo che seduti alla scrivania in reception invece che sulla poltrona la visita assume un altro valore, però tendenzialmente dopo che sono stati fatti tutti gli esami necessari per valutare l'eventuale possibilità di salvare un dente, se il professionista eh, dice di no, tendenzialmente quello è un no. Poi ci sono alcuni eh, specialisti che sono in grado di salvare anche denti che dentisti generalisti non sono in grado di fare, però tendenzialmente se un professionista dà un parere dovrebbe essere quello. E qui volendo apriamo un'altra grossa parentesi, nel senso che fino a pochi anni fa si pensava che il dentista dovesse essere in grado di eh, risolvere tutti i problemi presenti all'interno della bocca. Eh, questo non è più possibile perché la specializzazione eh, che è presente oggi in odontoiatria non consente di essere informati e perfettamente eh, capaci di fare qualsiasi cosa. Tenete conto che come in qualsiasi sport o in qualsiasi attività, più uno fa una determinata prestazione o una determinata attività, più è in grado di farla bene e più è in grado di farla veloce. Quindi pensare di poter svolgere il 100% delle prestazioni che vengono svolte all'interno di uno studio dentistico da un singolo professionista è veramente molto difficile, Nella, non a caso gli studi che si stanno sviluppando maggiormente in questi periodi sono studi con più poltrone all'interno dei quali operano più specialisti ai quali si viene indirizzati per i singoli specifici problemi. Nel mio caso io mi occupo di implantologia, mi troverei sicuramente molto in difficoltà dovessi fare delle otturazioni piuttosto che delle vitalizzazioni perché le ultime le ho fatte dieci anni fa e quindi rifarle oggi rispetto a una persona che magari ne fa 4 5 al giorno richiederebbe sicuramente più tempo e un risultato minore rispetto a quelli che invece si occupano esclusivamente di quel problema. Ed è per questo che è molto importante, specialmente in implantologia, di rivolgersi a uh, specialisti nel campo o comunque a uh, dentisti che ne, possano, ne, po, ne, ne, ne posizionano nel corso dell'anno un certo numero. La media italiana per dentista è più o meno 40, eh, i dentisti che si occupano di plantologia in modo eh, principale tendenzialmente ne posizionano dai 400 500 in su all'anno, quindi più di 10 volte tanto ed è per questo che spesso e volentieri si sentono storie su impianti o interventi chirurgici andati male. Perché sono effettuati tendenzialmente da non specialisti o comunque la persona che occupandosi di tutto lo fanno con meno frequenza e hanno sicuramente quindi meno esperienza per questo tipo di, di terapie. Allora, eh, forse c'è una telefonata in attesa, allora sentiamo chi è con noi. Pronto? Pronto? Eccoci qua, buongiorno, come si chiama? Buongiorno. ciao. Ah, sono... Sono Annalisa e siamo dalla provincia di Asti. Allora, Annalisa, eh, le chiedo soltanto di azzerare il volume del televisore parlare tranquillamente dal telefono perché eh, così abbiamo una conversazione sì, sì, più vabbè. immediata e non dobbiamo attendere i vari passaggi nostra voce, satellite, suo televisore, ritorno. Insomma, è un po' più, un po più immediato dal telefono. Allora, sì, io ho azzerato proprio il volume. Allora, volevo fare una domanda al dottor Alberto Car Carpegno. Sì, faccia bello. io ehm, ho una protesi mobile sopra e eh, sotto invece parziale, eh, volevo sapere i rischi che uno corre quando incappa in questa implantologia. Se le donne dopo la menopausa, visto che poi incomincia a mancare il calcio alle ossa, se ehm, si sottopongono a implantologia... Se con il tempo, diciamo, questi impianti possono accedere con la mancanza di calcio alle ossa e quindi la donna, purtroppo noi donne in menopausa abbiamo questo, questo, questo fattore che eh, si rischia, cioè mancanza di calcio alle ossa, quindi la mia preoccupazione è che se li sottopongo a implantologia con il tempo mh, può scendere tutto, cioè può... Mh, non reggere più questi, questi perni non possono essere più forti come quando si è più giovani andando avanti con gli anni visto che poi andiamo, andiamo sempre di più verso diciamo, la mancanza di calcio alle ossa quindi e poi volevo sapere i rischi che uno corre eh, avendo questi impianti in bocca se possono portare il gesso, se possono avere infezioni, infiammazioni questi perni in titanio che vorrei sapere che quali sono i rischi che uno va incontro dopo che si sottopone a questa implantologia. Grazie. Prego, allora di dividiamo le domande perché sono in realtà più di una. Allora per quanto riguarda eh, l'osteoporosi, che è una condizione tipica in cui si trovano le, le signore dopo la menopausa, non è assolutamente una controindicazione per l'uso degli impianti. Eh, non più di tre settimane fa abbiamo operato una paziente di 91 anni quindi la, la, la criticità legata alla menopausa piuttosto che alle non è un fattore determinante o che impedisce l'utilizzo di impianti con la stessa percentuale di successo quindi non, è, non aumenta le problematiche per quanto riguarda l'impianto genentale per quanto riguarda quello che può succedere dopo aver posizionato gli impianti, è una domanda assolutamente lecita ed è giusto farla, perché molte persone pensano che una volta posizionati gli impianti la bocca sia a posto e, non, sia, e non, eh, non si debba neanche più lavarla, non richiede neanche più di essere lavata. Questo perché uno pensa che l'impianto è in titanio, la protesi è in ceramica e quindi nulla possa succedere in realtà a quello che, che, che è stato fatto. In realtà, è vero che la protesi, tra virgolette, non si può cariare, quindi i batteri non possono andare a fare dei buchi all'interno delle protesi che mettiamo, ma i tessuti che circondano l'impianto, quindi l'osso e la gengiva, possono infiammarsi e ammalarsi tanto quanto quelli presenti intorno ai denti. Quindi è molto importante mantenere un accuratissimo igiene orale, ed è per questo che i pazienti che sono sottoposti a terapia implantare vanno poi inseriti in un programma di educazione all'igiene orale, quindi devono passare con le eh, igieniste, quindi con le dottoresse che si occupano di mantenere la salute delle gengive e, e dei nostri denti, affinché vengano istruiti a quelle manovre che permettono di mantenere la salute dei nostri impianti all'interno della bocca, che devono essere effettuate giornalmente e che se non sono fatte possono provocare dei danni agli impianti, nel senso che gli impianti possono infettarsi, l'osso e la gengiva intorno agli impianti possono abbassarsi e addirittura andare quasi fino a scomparire, fino alla necessità poi di rimuovere gli impianti. Quindi eh, nei pazienti normali, nei pazienti che si lavano e che sono sottoposti alle normali manovre in generale ci sono studi che dimostrano che gli impianti durano più di 20 anni. Pazienti che si sottopongono a implantologia e per il primo anno non si lavano la bocca, è molto facile che già nel primo anno possano perdere gli impianti, come hanno perso già i loro denti. Perché, questo è importante che la gente lo sappia, tendenzialmente gli impianti sono un po' più delicati dei denti, altrimenti la natura ci avrebbe fornito gli impianti quando siamo nati e non dei nostri denti. Quindi è molto importante far capire questo, è molto importante motivare i pazienti affinché dopo, alla fine del trattamento, siano in grado di mantenere la salute della loro bocca, e soprattutto di metterli nelle condizioni di poterlo fare, quindi dargli tutti quegli strumenti dal filo interdentale agli scovolini che sono quei micro spazzolini che si infilano tra i denti, allo spazzolino elettrico, all'idropulsore che è quella, quella macchinetta che serve per spruzzare acqua o colluttorio nelle parti più difficili da pulire della bocca affinché si possano prendere cura della loro bocca e far sì che i risultati ottenuti durino il maggior tempo possibile. Allora, dottor Carpegna, stavo. Abbiamo telefonato, allora andiamo a vedere. Non riesco a usare la mia curiosità. Allora, <ride> Ci eh, riproviamo. Chi è, chi è con noi? Pronto? <ride> Pronto? Buongiorno, come eh, si chiama? Volevo, volevo dire due o tre cose, visto che siete in diretta. Sì, io ho fatto un impianto sopra di quattro perni, sì. e ne uno che si muove, ho un perno che si muove. Ho fatto l'attacco e, e si vede che tre tengono. Come? <coughs> Prego, non abbiamo parlato, continui. Allora, eh, ce n'ho uno, ce n'ho eh, quattro perni, due per parti, parte superiore. Eh, ce n'ho uno, il primo, davanti che si muove. Eh, Ho paura che si tolga. Cosa devo fare? Allora, Mi hanno fatto l'astra, dice che non, quello non tiene proprio per niente. Nel, buongiorno innanzitutto. Nel momento in cui un impianto muove deve essere rimosso, perché vuol dire che non c'è più tessuto osseo che lo tiene fermo all'interno del nostro organismo, quindi è circondato da una quantità di tessuto infiammatorio che lo tiene ancora collegato alla gengiva ma non è strutturalmente collegato con l'osso che è la struttura deputata a tenerlo fermo, quindi va sicuramente rimosso. Eh, bisogna poi valutare se questa infezione ha provocato un riassorbimento osseo tale per cui prima di poterlo riposizionare occorre procedere a rigenerare la parte di osso che è stata consumata dall'infezione prima di poter Andare a ripristinare la zona con un nuovo impianto che ha esattamente le stesse possibilità di quello di prima, poi di funzionare bene, quindi oltre il 97%. Purtroppo ogni tanto capita, nonostante ci siano percentuali superiori al 98%, due persone su 100, due impianti su 100 comunque non funzionano, vengono rimessi e tendenzialmente la grande maggioranza dei dentisti lo rimettono gratuitamente perché fa parte purtroppo della routine della casistica clinica. Eh, dipende il motivo per cui l'impianto è stato perso, perché se è stato perso perché non è stato inserito bene bisogna fare alcune procedure se è stato perso perché c'è stata una grossa infezione bisogna farne altre però verosimilmente si può tranquillamente andare a ripristinare con la stessa percentuale di successo rispetto a quello originale è una scocciatura sia per il paziente sia anche per il medico perché deve rifare tutto però purtroppo in medicina non esiste nessun tipo di intervento che sia garantibile al 100% e diffidate da coloro i quali vi vendono una procedura medica come sicura al 100%, che non sia tagliarsi le unghie. Voi, voi fate interventi? Noi assolutamente facciamo tutto, all'interno del nostro studio dei nostri studi, sono presenti le TAC perché, per poter diagnosticare e progettare questo tipo di terapie, sono essenziali e sono essenziali anche al termine di ogni intervento per andare a valutare che non siamo andati a toccare o ledere alcune delle molte strutture importanti e delicate che sono presenti all'interno della bocca, quali vasi sanguigni e nervi. Siamo a Torino, se lei vuole il limite può chiamare dopo la nostra trasmissione e insomma sarà poi Uh, cura della, di chi le risponderà al telefono di, di fornire il numero della, del dottor Carpegna per, so, per un consulto per vedere cosa si può fare questo chiaramente non lo si può fare in questo momento che siamo in diretta e siamo una trasmissione di divulgazione scientifica quindi può chiamare nel corso della giornata e non ci sono problemi uh, mi chiedevo in questo caso uh, non tiene più nulla, cioè gli, cioè gli altri tre impianti tengono, Sì. e quindi Allora, non posso rimanere con tre impianti? Allora, dipende <ride> se questi quattro impianti erano collegati tutti insieme no. o se erano posizionati per risolvere delle mancanze di denti nella parte posteriore, quindi questo fa molto la differenza. Tenga conto che i, i più recenti studi dimostrano la possibilità di utilizzare anche solo tre impianti invece che quattro che sono gli impianti normalmente utilizzati per poter fare un'intera arcata. Quindi nei casi in cui venga posta una protesi fissa collegata ai quattro impianti e uno non vada bene, spesso e volentieri nella fase in cui l'impianto viene estratto prima di posizionare quello nuovo, spesso è possibile mantenere la stessa protesi fissa senza doverla neppure cambiare. Quindi il paziente, tra virgolette, si accorge veramente poco a livello di vita vissuta di questa problematica. Allora, abbiamo un'altra telefonata, se non vado errato, e poi abbiamo un patrimonio di 5 minuti, poi c'è la, la scura dell'impianto de, della, de dell della, no, della, della, della nostra macchina automatica che ci taglia brutalmente. Allora, eh, pronto? Pronto? Sì, buongiorno, come si chiama? Buongiorno, mi chiamo Fabris. Allora, faccia pure la domanda. Buongiorno. Allora, volevo chiedere, io anni fa ho fatto un impianto sulla sinistra della bocca, no? parte sotto eh, mi ha messo due, eh, due perni pronto? Sì, sì sì sì ecco allora volevo chiedere cosa dovrei fare perché ogni tanto mi fa male eh, beh, sicuramente rivolgersi al suo dentista che metterà in no, alto eh, tutto. sono andato all'ospedale Mm, non so di quale ospedale parli, ma non tutti gli ospedali dispongono. Uh, facciale, di Nova, facciale di Novara. M, non tutti gli ospedali dispongono di un reparto di odontoiatria. Quindi, se le va in un pronto soccorso generale, oltre a aspettare immagino tutta la giornata, non penso che potrà avere grandissimi benefici. Il consiglio è rivolgersi allo specialista uh, che ha posizionato l'impianto, tenga conto che gli impianti come tutte le operazioni che vengono svolte nella, nella nostra bocca, hanno una garanzia legale, quindi eh, qualsiasi problematica dovesse succedere, gli specialisti, i professionisti che hanno posizionato gli impianti sono tenuti a risponderne e tenuti a risolvere questi tipi di problemi eh, attraverso tutta una serie di eh, procedure, sia diagnostiche sia cliniche, atte a risolvere la problematica. Eh, detto così non riesco a capire, non posso capire nel dettaglio di quale problematica Uh, purtroppo il, uh, questo, questo signore è affetto, il consiglio è sicuramente andare in, dal dentista di riferimento piuttosto che se no da, da, da un altro dentista, fare delle lastre, fare una valutazione clinica, un esame, un esame clinico per capire qual è il problema e quali sono le soluzioni. Allora, Dottor Capini, forse abbiamo un messaggio, mi, uh, mi pare di aver visto, la regia, no. Allora, eh, allora studi eh, dentistici che in questo periodo comunque sono, sono aperti, sono al sicuro covid free, come possiamo dire, insomma, sono tutte le precauzioni del pure... caso. E poi abbiamo una telefonata da prendere. Sono state tra le attività mm -hmm. meno colpite in fatto di covid, sia come medici, sia come assistenti. Le procedure normalmente utilizzate nei nostri studi prevedono il contatto con patologie importanti, anche infettive e quindi già di base i nostri studi sono assolutamente sicuri, nonostante ciò sono state implementate ancora le misure di sicurezza dopo questa, questa problematica in cui siamo in corso da più di un anno. Allora proviamo a prendere la telefonata velocissimamente, Velocissim pronto! Eh, buongiorno, sono Pasquale da Collegno. Sì, eh, dottore, mi chiedevo carico immediato cosa significa, può spiegarmelo? Certo. Allora, intanto la ringraziamo, mm, abbiamo, lo vede certo. sul monitor il patrimonio a disposizione, dottore. Carico immediato allora, è, è, è, un, è un discorso che magari poi riprendiamo anche la prossima perché volta, no? perché uh, è importante che, che sia ben chiaro: con carico immediato si significa utilizzare lo stesso giorno o entro 48 ore l'impianto che viene posizionato per fissare una protesi fissa, che può essere un dente, possono essere più denti, o può essere un'intera arcata. Questo è possibile quando si verificano clinicamente durante l'intervento una serie di condizioni che ci permettono di fisicamente avvitare la vita all'interno dell'osso con una certa forza. Questa forza determina ovviamente il grado di stabilità, cioè quanto fisicamente si afferma la vita all'interno dell'osso e se supera certi parametri noi siamo in grado di utilizzarlo lo stesso giorno o entro comunque 48 ore dal posizionamento, che è la metodica di cui si avvale la, la, la tecnica dell'allonfor, cioè la riabilitazione completa di un'intera arcata con il posizionamento degli impianti e la consegna della protesi fissa, appunto, o il giorno stesso o i giorni successivi questo è, poi lo riprendiamo magari un pochettino più nel dettaglio, ma essenzialmente l'utilizzo lo stesso giorno o al massimo il giorno dopo dell'impianto per poter posizionare una protesi fissa che sia un dente più denti o un'intera arcata. Diciamo, eh, se ne esce non con le proprie gambe, se ne esce da uno studio dentistico con i propri denti già pronto, insomma. Pronti via. Pronti via, assolutamente. Previa <ride> ovviamente una, una preparazione nelle settimane prima perché ovviamente è vero che l'intervento dura un'ora ma c'è una preparazione che dura alcune settimane. Allora, siamo al termine del nostro appuntamento, io ringrazio il dottor al Alberto Carpegna Odontoiatra in Torino, grazie per essere stato qui con noi. Grazie a voi, ci vediamo la fra due settimane. Allora, eh, do la linea alla regia rapidamente e torniamo con un altro ospite in collegamento video tra pochissimo.